3.000 euro di super bonus anti-inflazione per i lavoratori dipendenti per far fronte appunto agli aumenti spaziali che abbiamo subito nell'ultimo periodo. Ciao amici e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo ad analizzare e vedere tutti i dettagli del nuovo super bonus di 3.000 euro esentasse per i lavoratori dipendenti. Ma prima di iniziare non scordarti di iscriverti al canale e attivare gli avvisi così non ti perderai i miei prossimi video. qualche giorno si sta parlando di questo super bonus anti-inflazione. Vediamo i dettagli. Il ministro Giorgetti guarda la Germania, dove la coalizione ha dato la possibilità ai datori di lavoro di riconoscere ai propri dipendenti un bonus fino a 3.000 euro esente da tasse e imposte per far fronte ai danni dell'inflazione. L'unico presupposto per l'esenzione è che il beneficio sia concesso entro dicembre 2024, oltre alla retribuzione già dovuta, naturalmente. Così è stata proposta in Germania dal Ministro delle Finanze e che dovrebbe confluire nel nuovo Inflation Reduction Act attualmente in discussione e che il 9 novembre è stata citata dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti come modello da imitare e del quale ha parlato con il Ministro tedesco valutandola per riproporla in Italia. In Germania è stata la coalizione ad approvare l'intervento a fine settembre, previo confronto con le parti sociali. Nell'ambito del terzo pacchetto di aiuti anti-inflazione da 65 miliardi di euro. Ma non è possibile stimare la platea di potenziali beneficiari perché il cosiddetto bonus dell'inflazione sarebbe una facoltà delle aziende non certo un obbligo. Non è un caso che il presidente dell'Associazione delle Industrie Tedesche abbia messo in guardia che i 3.000 euro non sono un successo sicuro. Non tutte le imprese che vorrebbero potranno erogare il pagamento perché il massiccio aumento dei costi energetici sta togliendo il respiro a tutti, imprese e imprenditori compresi. L'efficacia di questa tantum sarebbe importante perché consentirebbe di sostenere velocemente i lavoratori e che, a differenza di altri aiuti, non andrebbe a pesare sulla dichiarazione dei redditi. Ma come funziona il regime fiscale dei premi di produttività. Un'indennità fino a 3.000 euro pagata dai datori di lavoro e completamente esentasse sarebbe un'assoluta novità per l'Italia. I premi di risultato di produttività infatti godono nel nostro sistema soltanto di una tassazione ridotta al 10% fino a 3.000 euro se sono corrisposti in busta paga e previsti da contratti collettivi nazionali o di settore. E purché il dipendente non abbia avuto un reddito superiore agli 80.000 euro nell'anno precedente, il premio alla tedesca richiederebbe di chiudere un occhio rispetto alla normativa italiana attuale, perché il testo unico delle imposte sui redditi stabilisce infatti che costituiscono il reddito di lavoro dipendente le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta. La straordinarietà del momento potrebbe giustificare questa eccezione e concedere la totale tassabilità. Nelle prossime settimane Sapremo più dettagli, numeri ed eventuali fattibilità, scadenze e requisiti. Ma la vera domanda è, perché aspettare e sperare? Cioè, quanto ci campi con 3.000 euro? Che poi saranno per certe categorie, tassati, convertiti in vari benefit, eccetera. Cioè, con 3.000 euro una famiglia con tre figli ci campa uno, massimo due mesi. Se contiamo spese, bollette, assicurazione, bollo, tasse, imprevisti, eccetera. Va bene, anzi, va benissimo che lo Stato voglia dare una mano. Grazie, ma perché attendere? Perché dipendere da qualcuno e sperare che arrivi? E se non arriva? Ad oggi l'online offre migliaia di opportunità e nel mentre speri tra un bonus e l'altro avresti potuto avviare un'attività digitale, un progetto tuo e guadagnare quella cifra ogni mese di rendita o quasi senza dipendere da nessuno e non restare perenemente con il nodo alla gola in attesa di chissà quale bonus ora mi dirai sì ma è rischioso ma non so da dove iniziare eccetera ecco tipiche obiezioni di chi nella vita non combina nulla se non attendere tra un bonus e l'altro tra uno stipendio e l'altro tra le ferie estive e quelle invernali ricorda se sei nato povero non è colpa tua ma se morirai povero allora sì sarà colpa tua e non degli altri non del datore di lavoro non dello stato non dell'inflazione se non sai da dove iniziare è molto semplice iscriviti al canale Attiva gli avvisi e scrivi info nei commenti oppure richiedi il webinar gratuito premendo il link in descrizione. Ricorda che la colpa del nostro successo o insuccesso è sempre nostra e di nessun altro. Non perdere altro tempo prezioso. Contattami. Ciao.